Ci siamo? Vai, dimmi tu quando cominci a... cominci a vedere che sta qualcuno, così sappiamo se stiamo in diretta. Si vede se sta qualcuno? Lo aspettiamo. Aspetta, perché sta stato sporcato qua? C'è qualcuno o no? non metta fuoco Hai iniziata? Devi vedere il numerino sopra, se c'è qualcuno vicino... Vai! Sì, senti sì, no, senti sì, no Sono? Si. Sì. Ma si vede questa qualcuno? Posso iniziare? Sì, sì, ciao ciao. Ah ok ciao. Aspetta qualcuno. Ciao a tutti. Aspettiamo che arriva qualcuno così le polpette le facciamo tutti insieme. Io vi avviso che mi vergogno come una ladra quindi sicuramente farò qualche gaffo però incominciamo. Cominciamo? Quante persone ci sono? Una ventina. Ok, allora iniziamo a fare le, le polpette. Ah, si allora, io già ho messo, se tu parli ti sentono, lo sai? Allora, io ho, fatto già, ho già mollato il pane e l'ho uh, ben stretto con le mani. Ho aggiunto già il sale e adesso vado ad aggiungere il prezzemolo Perché con sì. l'aglio tritati, il formaggio. A sentimento non state a guardare le quantità poi magari se volete vi metterò il link della ricetta completa il pepe se avete qualche domanda da farmi fate pure che c'è il regista che mi fa mi tira le domande e io vi rispondo poi le uova per il momento ne aggiungo due vediamo se poi mi servirà il terzo e basta e iniziamo a impastare inizio con un cucchiaio per non sporcarmi troppo le mani c'è qualche domanda? Allora, una, una ragazza prima ha scritto nel, mi ha chiesto nel post che, for, che pane utilizzare per fare le polpette allora io oggi ho usato quello che avevo e avevo dei panini, raffermi, un po' di pane che avevo fatto io che era diventato immangiabile e ho usato quel pane lì, secondo me qualsiasi tipo di pane va bene l'unica cosa che io vi consiglio è quella di non usare solo la mollica di usare anche la crosta del pane, perché se usate solo la mollica le polpette verranno, come si dice, conversano, inghiummate Penso che tutti quanti voi mi abbiate capito che cosa significa un biummato. e quindi vi consiglio questo. L'altra cosa che vi consiglio di non fare è quella di utilizzare il pan grattato nelle polpette. Utilizzate il pane. Al massimo usate, aggiungete un altro pochettino di formaggio, ma non mettete il pan grattato. Io inizio a impastarle. Se c'è qualche domanda dimmelo così io gli rispondo. Come faccio? Sì ma come faccio a leggere per la messa a fuoco se, se leggi le domande per la messa a fuoco all'inizio la domanda vabbè poi vi risponderò nei commenti allora come vedete vedete l'impasto scusami devi riprendere l'impasto regista questo è l'impasto allora è un po Invece di aggiungere tutto l'uovo ne aggiungo un po'. E vediamo cosa fa. Se basta oppure no. Mi dispiace non poter rispondere se ci sono delle domande. Tu le dovresti vedere. Cambierò il regista. Ciao, ciao, ti stanno salutando. Ok, ciao a tutti. Ciao. Allora le polpette sono quasi pronte, come capiamo che sono pronte quando sono abbastanza asciutte, allora io le sto facendo subito, però se noi le facciamo un'ora, due, due ore prima è meglio, perché così il pane si reidrata, prende tutti i condimenti e le polpette sono più facili da realizzare e più buone, così non, non abbiamo anche sicurezza della giusta consistenza allora io aggiungerei un altro pochettino di formaggio perché vedo che ancora si si appiccicano le mani e vediamo adesso allora si riesce a leggere qualche domanda così io rispondo se no non so più che dire c'è una che vuole essere invitata. Dove è invitata? A pranzo. Ah, appena finisce questa storia brutta, altro che pranzo voglio fare. Penso che farò una tavolata in mezzo al castello e mi metterò a cucinare per tutta Conversano. L'importante è che restiamo tutti a casa, perché se non stiamo a casa, questa storia non finirà più. Io sono 18 giorni che sto a casa, oggi sono 19 giorni che sto a casa, che non vedo mia madre e non vedo mio nipote. A proposito, ciao, sfidaci, amore di zia, un bacio. Allora, queste sono, i, queste sono le polpette pronte. Allora, io mi vado un attimo a lavare le mani, nel frattempo il regista deve riprendere l'impasto, così sì. tutti quanti lo vedono. Un attimo, arrivo. arrivo, arrivo, eccolo qua, allora queste sono le polpette realizzate, c'è domanda? c'è qualche domanda? vai, vai avanti ok, vediamo se l'olio è pronto, aggiungiamo un pezzettino, vediamo, sì, abbassiamo un po' allora io le faccio tonde, come le faceva mia nonna, però potete anche farle, mia nonna diceva lungo". non so voi come dite a casa vostra a casa mia si diceva lungo", così si vede? Amici, si vede? ok c'è anche chi non le fa tonde e tonde le realizza così A me piacciono tonde, mi piace che siano tonde e precise. Non mi piacciono con gli spirulcoli, diceva una persona che conoscevo. Ripeti le quantità. Le quantità, le quantità io ho fatto ad occhio. Ho usato 5 panini, ho messo 2 uova e mezzo circa, facciamo 3 anche. 3 uova, le mie erano grandi, ho, ho usato 3 uova ho messo il formaggio a occhio, aglio e poi ho messo il prezzemolo, il sale. Ah, Un'altra cosa che ho sentito che alcuni utilizzano è un po' di bicarbonato nell'impasto per farle venire più croccanti e più, più gonfie. Si può fare, io questa volta non l'ho messo, però se voi volete potete tranquillamente farlo. Ora io mi dovevo andare di nuovo a lavare le mani, però per non allontanarmi facciamo così. Ora le polpette stanno friggendo, nel frattempo che queste friggono, io vi faccio vedere una cosa che faceva mia nonna. Il signor sto qui. Allora, prendeva il pane vecchio, il pane raffermo, prendeva un po' di impasto di polpette e lo metteva, lo distribuiva bene. Lo stendeva lo stendeva, grazie signor regista lei è sempre così pronto a correggere e lo stendeva sul pane e poi lo friggeva questo lo faceva perché io e le mie zie eravamo così tanti in casa che se noi ci avvicinavamo alla coppa delle polpette le polpette non arrivavano a pranzo e quindi mia nonna, per farci stare buone faceva questa cosa qui provatela fatela ai vostri figli ai vostri nipoti e vedrete che è una cosa buonissima ve lo assicuro a tutti quanti piacerà e soprattutto non costa niente perché è pane raffermo in questo momento penso che sia l'ideale qualche altra domanda scusateci i pochi mezzi che abbiamo quali pochi mezzi e qua per un un po di improvvisate. va bene mica siamo ah, sì. master chef eh. a casa stiamo allora io vi devo andare un attimo allontanare di nuovo lavarmi le mani tu fai vedere qui come sta venendo il pane fritto e io adesso torno Sì. Vedete? Le polpette ci, sono, ci siamo quasi, sono quasi pronte. Vieni più vicino a far vedere il pane. E questo è il pane come diventa durante la frittura. Ah, come si chiama la tua nonna? Maria. E infatti se chi mi segue vede che tante ricette si chiamano le polpette di nonna maria le paste da latte di nonna maria proprio perché diciamo che lei mi ha regalato tutte queste ricette allora le polpette sono quasi pronte vedete le tengo un altro po' e poi le tolgo ora non faccio le altre polpette se no mi sporco di nuovo le mani e poi devo andare di nuovo a lavarmi le mani perché non so posso toccare le cose con le mani sporche spero di essere stata chiara perché io già non mi ricordo più neanche come mi chiamo quindi c'è qualche domanda che forse è meglio così io sto zitta e non dico scemenze si può ripetere il procedimento allora il procedimento è questo mettiamo il pane in ammollo un altro consiglio che vi do è quello di non tenere il pane in ammollo per tanto tempo perché sennò no si, si assorbe troppa acqua e poi per fare le polpette diventa veramente difficile, dovete aggiungere veramente troppo condimento, quindi mettete il pane in molla, appena vedete che comincia ad ammorbidirsi lo mettete in con la in pasta e lo strizzate bene con le mani, deve essere asciutto, dopodiché aggiungete le uova, il sale, il pepe, il formaggio e penso che ho detto tutto, sale, pepe, formaggio e uova. e cominciate a impastare. Lasciate l'impasto lì per un po' fatelo reidratare fatelo assorbire tutti gli ingredienti e dopo andate a vedere se serve Se è troppo morbido aggiungete un po' di, di formaggio il mio consiglio come ho detto prima di non aggiungere il pangrattato perché il pangrattato Fa venire le polpette non croccanti troppo morbide dentro Ho detto un termine che si usa a casa mia è ingiummate. quindi tu non ridere quindi Cerca, aggiungete, se mai il, il Tradu, traduce in ghiumetto. Traduce in ghiumetto. Eh. Come si traduce in ghiumetto? Aiutatemi voi. Eh, qualcuno qualcuno ma... lo scriva sotto nei commenti. Mm. Tu, regista, come traduciamo un ghiumetto? Non lo so. Uh, ammassato, ecco, forse ammassato è il termine giusto. Mm. Ammassato, non. Uh, non croccante, come dobbiamo dire, come. non lo so. Ammassato, sì, questo è il termine giusto. No, allora, togli questa. togli? questa frizzilata? Questa frizzilata è, è fa, fa una frizzoletta. Dopo fai un'altra frizzilata. Vi fai vedere Va. il procedimento. Allora, vedete questo? Vedete il colore delle polpette? Giù di uno. era Vedete? Ma. Le scoliamo e le mettiamo su carta sorvente. Nel frattempo continuiamo a friggere il pane che deve essere bello dorato. Allora, fai vedere come la parte sottostante del pane dove non abbiamo messo l'impasto il, il il, eh, questo... delle polpette. Deve essere così, dorato, croccante. Eh, è una, Questa una è una cosa che tradizionale, come stava di Eh antico. sì, sì, regista, sì. Antica. Sì, sì, antichissima povera no? Allora, allora adesso vi faccio vedere come fare le, le adesso sto dicendo le orecchiette allora facciamo così così io non mi sporco di nuovo le mani e vi faccio vedere come farle a dislungo visto che siamo a conversano parliamo vedete potete anche non usare le mani ah avete fatto un passaggio da chef come si chiamava eh, registra, non ti allargare e quel passaggio con le due cucchiai. possiamo fare Master Chef questo si chiama fare le cnelle però noi non stiamo master chef quindi non serve niente questa cosa che stiamo dicendo e faccio la polpetta bagnato un po il cucchiaio ho detto io non sto usando le mani perché se no devo andare di nuovo a lavarmi le mani già per quante volte mi lavo le mani durante la giornata anche senza uscire mi sembra che l'altra le si è sciupata e mettiamo nell'olio che sono arrivati in ritardo poi possono rivederla la diretta e eh, quindi eh, rivedere come ho, ho preparato proprio l'impasto delle polpette e poi comunque al massimo vi metto il link con uh, tutti gli ingredienti qualche altra domanda? no ma no, mi sto agitando ok la tavolata tavolata vicino al castello quando la facciamo appena finisce tutto questo giuro però dovete stare a casa perché se non state a casa questa cosa non finisce più e io vi dico una capos sì, io voglio andare a lavorare se voi non state a casa qui nessuno va a lavorare io c'è cioè, il mio lavoro che mi aspetta quindi dobbiamo stare a casa perché questa brutta storia deve finire deve finire per noi deve finire per voi per i vostri figli deve finire per tutti ma se noi non stiamo a casa, non finirà più. Si possono fare senza formaggio? Eh, e al posto del formaggio, che cosa ti metti? Solo il pane? Ehm, no, domanda. perché non vengono croccanti. Non, cioè, non che cosa fai? Pane, pane. Prova, ma non lo so perché non l'ho mai provato. Penso di no, però. Se vuoi provare, prova. Allora, le polpette le metto qui. E adesso ne tagliamo, ne apriamo una. Ora devo togliere anche il pane e così vediamo anche il pane come è venuto e facciamo finire questa diretta che mi sembra che mi deve venire l'infarto Questo è il pane come deve essere, come deve essere, nel senso dorato. Dorato, certo, regista. E lo metto qui. Sì. Aspettiamo che... Pronto anche l'altro e così vi faccio sentire sia la consistenza delle polpette che la consistenza del pane. Allora, magari apriamo una polpetta così, avvicinati. Penso che si sente il rumore, vedete? Questa polpetta mm. non è ingiammata. È cotta, no? Eh. No, è cruda. È cottissima dentro, certo. però non è ingiammata è piombata stanno dicendo è piombata. piombata Eh, può essere piombata nel senso di ammassata vabbè, sì, mo va. non mi viene un termine più italiano più preciso, più perfetto un piombato mi viene e basta adesso faccio vedere anche il pane fritto, com'è allora vedete? io lo spezzo com'è croccante si vede, vero? Sì, sono così poi, po poi magari, se lo rifate, mi dite scotta. Va pure ok. Quindi, ci sono. ci sono altre domande, no? Ok, allora quindi vi saluto. Aspettiamo che escono questi altri magari e vi faccio vedere come sono fatti col cucchiaio. Col cucchiaio vengono così. Vedete? Le cucchiaio vengono, diciamo, più perfette, però io le preferisco sempre tonde. Didi, didi, perché ridi? Che cosa hanno scritto? Perché stai ridendo? Eh, non possiamo offrirla. Eh no, c'è il coronavirus, purtroppo, e noi non possiamo uscire, però. Arriverà il giorno in cui usciremo di nuovo di casa, sempre se rispettiamo tutti quanti le regole. Che poi, dico io, un attimo, sono questa veramente in mente. Fino a poco tempo fa, prima del coronavirus, leggevo post, destra, e sinistra, dove tutti quanti scrivevamo, pure io, finalmente domenica posso stare a casa, finalmente sabato posso godermi la mia famiglia. E mo' che abbiamo questa possibilità, dico io, che non è una possibilità, è cioè è una cosa che serve a noi stessi, perché non ne approfittiamo? Fate come facciamo noi, fate i servizi, pitturate la casa, potete fare, qualsiasi... potete fare miliardi di cose per impegnare il tempo, pensiamo a quelli che invece sono costretti a lavorare per noi, medici, infermieri, e pensiamo anche a quelli che lavorano nel supermercato che lavorano solo per noi, io questo dico, non usciamo a fare la spesa, perché anche loro rischiano il contagio per colpa nostra, ah, ogni tanto riflettiamo, prima di scrivere delle cose che io le ho letto, riflettiamo prima, riflettiamo, perché come vogliamo stare bene noi, penso che vogliano stare bene tutti, e con questo basta così a parlare del coronavirus, perché già ci pensiamo troppo durante la giornata. Allora, queste sono le polpette pronte, quelle che ho fatto con cucchiaio, non sono ancora ben cotte, fra un po' le togliamo. Beh, penso che abbiamo finito ma con allegra, dai, tutti nella, ma eh, sì, no, no, no, no, no, no, è solamente che questa cosa del coronavirus mi fa venire l'ansia. Quindi, vi saluto a tutti, mi raccomando, state a casa. Magari se questa diretta vi è piaciuta con Domiziano possiamo organizzarne un'altra, la prossima volta dite voi quello che volete che io vi prepari e quindi aspettando la tavolata sul castello io vi saluto a tutti, ciao e soprattutto ciao a mia madre Mattias, ciao a Zia, un bacio, ciao a tutti, ciao! ciao.